Dopo aver digitato l'indirizzo micropolis-segnocritico.it appare per alcuni secondi la copertina e poi il magazine online. Il normale visitatore visualizza a questo punto i contenuti del sito ma non può accedere agli strumenti di amministrazione dello stesso. Per modificare, cancellare o inserire un nuovo articolo ad esempio quello da disporre nell'area denominata strisce di attualità, l'utente accreditato all'inserimento si deve autenticare. Raggiunge perciò l'area di accesso posta in basso a destra nella home page e digita login e password rispettando sia le maiuscole che gli spazi. Successivamente al clic sul pulsante Login, la pagina effettua un breve aggiornamento e in testa ora appare una barra grigia che contiene gli strumenti principali per le operazioni di modifica degli articoli. Inserimento di un nuovo articolo. Scegliere dal menu Nuovo l'opzione Articolo. L'area che si presenta è la zona di amministrazione dove si possono effettuare le modifiche di tutti i contenuti del sito. La parte dove inserire il nostro articolo è molto simile al foglio di un classico programma di videoscrittura. Partiamo dal titolo e proseguiamo con la digitazione del testo, anche se è possibile direttamente effettuare il copia e incolla da Word o da altri programmi. Sia nella fase di digitazione diretta dell'articolo o successivamente ad un copia e incolla, si può intervenire nella modifica del testo con i pulsanti di formattazione posti sulla barra degli strumenti. Inserimento di un'immagine Dopo il clic sul pulsante Aggiungi media, si ha la possibilità di caricare un'immagine dalla libreria interna o importando un nuovo file direttamente dal proprio PC. Selezionata l'immagine, si sceglie poi la sua posizione nel testo dell'articolo, destra, sinistra o centro. Successivamente è necessario copiare il link dell'immagine stessa. Selezionare l'indirizzo, clic sul pulsante destro del mouse e dal menu scegliere la funzione Copia. Questa operazione è indispensabile per incollare il link nello spazio che abbina l'articolo alla sua miniatura. Clic su Inserisci nell'articolo e vediamo che l'immagine è inserita nel testo in lavorazione. Scorriamo in basso la schermata e nell'area Aggiungi campo personalizzato selezioniamo dal menu a tendina Seleziona l'opzione Image. Nello spazio relativo al valore incolliamo il link dell'immagine copiato in precedenza e clicchiamo poi su Aggiungi campo personalizzato. Con un clic sull'immagine e un secondo clic sull'icona in alto che appare sopra l'immagine, si accede alle varie funzioni avanzate per cambiare la dimensione, la posizione o la eventuale bordatura all'immagine stessa. Inserita l'immagine relazionata alla sua miniatura, ora abbiniamo l'articolo alla categoria che lo farà apparire nell'area strisce di attualità. Nell'area categorie scorriamo in basso fino a raggiungere la dicitura segno critico. Clicchiamo poi sulla casellina relativa ed il gioco è fatto. Con un clic sul pulsante pubblica confermeremo la memorizzazione dell'articolo nell'area apposita.